Allora, oggi per la tredicesima lezione sull'uso delle aste di rilevamento vi farò vedere alcune ricerche personali che ho fatto negli anni. Ecco, queste ricerche spiegano il funzionamento delle aste di rilevamento e la generazione dei campi di emissione dei vari materiali come l'argento, come l'oro e come il diamante. Naturalmente, come sempre in questi esperimenti, utilizzeremo esclusivamente materiali certificati per fare in modo che gli utenti possano comprendere l'uso di questo tipo di tecnologia. Per farvi comprendere il funzionamento delle aste di rilevamento, secondo quanto ho potuto scoprire in questi ultimi anni, prenderemo in prestito dall'astrofisica un piccolo oggetto. Allora, questo è un assistente gravitazionale. Serve sostanzialmente per vedere lo spostamento della massa degli oggetti e per capire eh, il campo di emissione, ovvero la creazione dei cosiddetti pozzi gravitazionali. Oggi verrà usato per farvi comprendere come vengono generati i campi di emissione degli oggetti, che sono la stessa identica cosa dello spostamento e del campo stellare. Come potete vedere sul piano spaziale, il tessuto dello spazio-tempo, quando è c'è un oggetto va a modificare lo spazio vedete il cono che viene creato è l'emissione specifica del materiale ecco questo secondo la relatività di Einstein viene spiegato in questo modo allora ogni oggetto crea un proprio campo si tratta di un campo di emissione che va a modificare il piano spaziale vedete modifica il, lo spazio creando appunto un imbuto ecco questo imbuto è dato dalla frequenza di risonanza dei vari materiali e ci serve per poter comprendere la, le varie mm, frequenze di risonanza. Quindi ogni materiale ha una singola frequenza di risonanza del campo. L'argento ne ha una, l'oro ne ha un'altra, perché altrimenti o sarebbe tutto d'oro o sarebbe tutto argento. Ecco, spero che riusciate a comprendere questa breve descrizione senza entrare nel campo della fisica. Ecco. Dunque, ricapitolando, secondo quanto è predetto da Einstein nella teoria della relatività, ogni oggetto sposterebbe lo spazio-tempo e lo spostamento sarebbe la causa del moto dei vari pianeti in questo caso però gli oggetti che troviamo sotto la superficie del terreno anche se creano un campo o un imbuto gravitazionale sul tessuto dello spazio-tempo eh, vengono rilevati e vengono scansionati ora vi farò vedere in quale modo i pianeti, normalmente i pianeti si muovono seguendo la deformazione dello spazio attorno alla stella il cosiddetto imbuto oppure pozzo gravitazionale creato dalla massa stellare. Nel nostro caso, quando abbiamo degli oggetti da rilevare, gli oggetti non si spostano, ma rimangono fermi rimangono fermi sul piano spaziale. Però che cosa succede? Succede che il piano spaziale viene modificato dalla massa dell'oggetto che in relazione alla risonanza specifica dei vari materiali come oro e argento e qui non è l'oggetto a spostarsi ma sono sostanzialmente le aste ecco ve lo faccio vedere subito queste sono le aste della serie 2021 per l'oro Osservate bene. Come potete vedere le aste si spostano sopra il campo generato dall'oggetto, però essendo calibrate sulla frequenza di risonanza dell'oro, l'argento non lo vedono. Noi ci spostiamo sul campo dell'argento, come potete vedere, e non viene visto. Ci rispostiamo sul campo di emissione dell'oro e le aste si chiudono ecco, rifacciamo un attimo come potete vedere la moneta d'argento crea una deformazione sul tessuto dello spazio-tempo però le aste non riescono a vederla perché succede questo? succede appunto perché esiste la risonanza cioè questo è oro questo è argento Altrimenti se avessero la stessa risonanza o sarebbe tutto oro o sarebbe tutto argento. Non è solo questione di campo. Facciamo la controprova. Queste sono aste serie 2021 per l'argento. Come potete vedere sulla moneta d'oro non si chiudono, ma si chiudono solo sulla moneta d'argento. In questo caso la massa non c'entra, la massa degli oggetti non c'entra, c'entra la risonanza del campo di emissione che è specifico per ogni tipo di materia. Negli anni in cui ho studiato la fisica della materia ho imparato quasi subito a fare i confronti con questa antichissima tecnologia di ricerca. Quindi la relatività di Einstein risulta quella che è stata diciamo, la prova determinante per comprendere il funzionamento specifico delle aste di ricerca. Ecco, in quanto, ricapitolando, la moneta d'argento crea un proprio campo di emissione, una specie di pozzo gravitazionale che anche la massa, cioè eh, anche avendo una massa diversa, più grande o più piccola di quella dell'oro, non viene comunque rilevato in quanto le risonanze sono uniche per qualsiasi tipo di materia, altrimenti, come detto in precedenza, o saremmo tutti d'oro o saremmo tutti d'argento. Ecco, nella teoria della relatività, quella generale, di Einstein, secondo Einstein gli oggetti si muovono. Ecco, gli oggetti si muovono, vedete la deformazione dello spazio-tempo attorno all'oggetto, i pianeti si muovono in questo modo, seguendo appunto il cono. Nel nostro caso un oggetto sepolto non può muoversi, quindi, ecco, quindi in questo modo essendo nascosto dal terreno il campo risulta comunque visibile e risonante come potete vedere aste per l'oro aste per l'argento vediamo dov'è eccolo il campo comunque risultando risonante sarà effettivamente visibile al sistema di ricerca anche da molto lontano in quanto con un metal detector dovreste spazzolare diciamo un pezzo di terreno estremamente grande mentre usando i campi a gravità prodotti dagli oggetti non avete questo problema perché le aste vi ci porteranno esattamente sopra. In questo caso non vediamo la moneta d'argento. Se noi andiamo a scavare, la moneta è sotto e quindi siamo a posto. Ecco qua. Adesso vi farò vedere un'altra cosa interessante sempre utilizzando l'assistente gravitazionale per farvi capire alcuni difetti delle aste. Allora, come spiegato in questa tredicesima lezione, questo è quanto ho imparato io, quanto ho scoperto sull'uso delle aste sul loro funzionamento che a livello gravitazionale in quanto ogni oggetto sposta sul piano dello spazio tempo secondo la relatività di Einstein sposterebbe la propria massa creando un imbuto gravitazionale però vi spiegherò non è non è per la massa che si riesce a rilevare l'oggetto ecco e nemmeno a volte a volte nemmeno se avete le frequenze di risonanza ecco vi faccio vedere aste per loro osservate bene allora le aste per loro localizzano il campo di emissione sulla frequenza di risonanza dell'oro e rilevate la moneta d'oro le aste per l'argento calcolate per la frequenza di risonanza dell'argento si chiudono sulla moneta d'argento si riaprono su quella d'oro Però c'è anche un altro eh, sistema. Allora, gli oggetti, come ho detto, creano un invulto gravitazionale che è una specie di cono gelato che ha queste dimensioni. Ecco, cresce così, verso l'esterno. Però eh, la massa non è importante. Infatti... Questi oggetti hanno una massa, la moneta d'oro, la moneta d'argento. La piramide di Golod ha anche lei una massa, però eh, in questo caso è irrisoria e quindi diciamo nulla. Se per gli oggetti il campo viene emesso a cono, con la piramide di Golod, che rispecchia sempre la relatività di Einstein, il campo viene emesso tutto in un punto solo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il campo gravitazionale non sarà più legato alle frequenze di risonanza ma bensì è legato a quello che si può chiamare una specie di buco nero in miniatura in quanto come i buchi neri è in grado di incollare tutti i tipi di aste calibrate per qualsiasi frequenza, come potete notare. Ecco, la piramide di Golog è solo un pezzo di carta, però eh, riesce a comprimere tutti i campi gravitazionali che attraversano il sistema. Queste sono le aste per l'argento. Queste sono le aste per l'oro. Queste sono le aste per il diamante. Ecco, in questo caso la piramide di Golod inverte il campo di emissione concentrandolo in un solo punto piccolissimo punto che può essere identificato come un minuscolo buco nero come tutti sapete i buchi neri attirano tutto quello che c'è all'esterno in questo caso il campo gravitazionale non dato dalla massa viene convogliato in un unico punto ecco falsando appunto le vostre ricerche Togliamo la piramide di Golod, vi faccio rivedere un attimo. Moneta d'argento che crea il campo, moneta d'oro che crea il campo, risonanza per l'argento, a farlo dovrei riuscire a farlo vediamo se sono ancora in gamba dunque questa è la tecnica per rilevare due materiali ecco osservate bene le aste danno segnali vari è incredibilmente differenti sul campo generato. Oltretutto abbiamo il campo dell'oro e quello dell'argento. Per concludere voglio farvi vedere una piccola cosa che ho trovato questa settimana e... vediamo un attimo allora come potete vedere gli oggetti che sono stati ritrovati nella terra emettono sempre il loro campo in quanto come potete vedere il campo continua ad essere emesso, questo è un bracciale in argento molto pesante che ho ritrovato questa settimana su un sentiero di montagna, è un tantino piegato non l'ho ancora non ho pulito, ho preferito lasciarlo così. Come vedete ancora un po' di terra, ma era importante farvi capire come gli oggetti vanno a modificare il piano dello spazio-tempo. Ecco, come questo oggetto riesca ad essere rilevato, adesso ve lo faccio vedere. Come potete vedere le aste si piegano ci sono alcuni disturbi dati dalla moneta d'oro e dalla moneta d'argento siccome il bracciale contiene argento togliamo la moneta d'argento lasciando la moneta d'oro così continuate a vedere l'emissione del campo e naturalmente l'abbiamo allontanata per fare in modo che non ci sia troppo disturbo Allora questo piccolo bracciale d'argento è molto molto pesante ecco ve lo faccio vedere vediamo se riesco a farvelo vedere bene era ad una profondità di circa 15 20 centimetri quindi potrebbe essere stato alla portata di qualsiasi metal detector e naturalmente nella terra nera mh, non l'ho visto subito comunque le tecniche di scavo sono molto simili a quelle dei metal detector, cioè quando centrate l'oggetto dovete stare fuori campo almeno da 20 cm e poi proseguire fino a raccogliere l'oggetto. Ecco, perché molti detectoristi una volta centrato l'oggetto ci vanno giù diretti e quindi rischiano di rovinarlo. In questo caso non succede perché ho una buona esperienza potete vedere che il, il bracciale è di fattura abbastanza antica è in argento un tantino piegato eh, ed è molto ma molto pesante è molto pesante considerando diciamo la fattura abbastanza elegante della, della sua costruzione ecco in questo caso volevo dimostrarvi come un oggetto estratto da, eh, dalla terra, continua ad emettere il campo, perché il campo viene emesso in qualsiasi punto dello spazio. Voi potete rilevare l'oggetto qui, qui, qui, qui, qui, ecco, quindi mm, l'oggetto emetterà il campo sopra, sotto, in modi differenti. In quanto sul tessuto spazio-tempo non esiste né un sopra né un sotto. Ecco, quindi gli oggetti eh, è come se fossero sferici e mettono il campo in ogni punto. Ecco, questo è l'ultimo oggetto che ho rilevato. Ecco, naturalmente le aste sono quelle della serie 2021. E comunque io mi aspettavo un minerale d'argento, però vi posso dire che questi oggetti sono molto comuni, sono molto comuni perché li troverete sempre, ecco, cioè non è che se voi trovate il minerale d'argento potete lasciare fuori una cosa simile, tutto qui.